Pronti per la traversata, vento col gruppo dei romani <ride> su so, so, come portarla fatta il meglio di sempre miriamo le lucette di carga secca <ride> ci sono anche le luci davanti non solo quelle dietro le che crocerie sei? di Gargasetti. Per spaventare i camoci. No, fanno... Faccio è... vedere dai passanti perché magari è... Questo, è Questo è il Campo Pericoli. Campo Pericoli, campo pericoli si chiama. Rifugio Garibaldi oh, che è è schede, Ma che te pensi? Dietro, eh. Vabbè, che ma che stai a fare No, Vabbè, ma con la fat qua è tutto smosso, vantaggiato a girare questa Non gira neanche con le cannonate Salve, sì. grazie Guarda che posto, Manuel Sì, sì, ma qua conosco perché mi andiamo ad arrampicare Io mi aspettavo che tu facessi il ghiaiole lì a scendere Guarda eh, mi sta un po' perdendo colpi eh I piani di pezza è su questo genere di fondo così Ok un po Però è più, incazzato. più incazzato Più incazzato Ah sì. ci porto la fatta <ride> Salve, grazie Yeah sono un proprio un cattivi oh. sbagliato cattiva strettino traiettoria carga secca Grazie. Portate il pesce spugliatore, Manuel. <ride> no lo dandoci. Ecco, sta un po' trettino, io che sono grosso, poi... Eh, te... Mi muovo male. <ride> Ugh, bello qua. Trattino tecnico. urgenti di arrivarno? Se si passava di là? Eh, prova, prova, non, non, non, non mi ricordo. Se è eh, fanno, fanno tutti cagare, mi sa. So. Dire sì, perché poi rischi che ti incastra il cambio. Eh sì. Qua si incastra sì. scusa fermo qui c'è un, uno stambecco un camoscio forse ma come sale bravissimo ma che bello che bello animale questi sono belli animali non il cinghiale Oh, le linee che ci piacciono di più Salve garga, ti, ti, tira fuori la bomba no, di Gargasecca no, ma ci vediamo no, ce l'hai? ma che, che bomba è questo dai È farmi Gargasecca tutta roba naturale era proprio in drive a a poco off oh. Dura. Diciamo che lì serviva un altro angolo, sterzo oppla, è molto stretto. Si, sì, ma io sono grosso da passo giochetto. <ride> il giochetto, <ride> il giochetto. Va, vai, vai. No, prova, il giochetto. Detto, mia, preziosa, preziosa, di carta secca, pietra camela. Qua c'è qui giù alla curva c'è tutta una falesia di arrampicata abbastanza famosa. Questo è ignorante, ma se vai lungo lì vai sotto. Buono, ottimo, bravo. Eh sì Vabbè, con la fat, dai la cinghialotti Sentiero da cinghiale Dai, dai, espresso, dai, dai. Ah, che così. Buon espresso, eh, ragazzi, qua. Quasi. Praticamente le ruote sono, alla fine, grosse come una 29. Come un Eh, un po' più piccole, di poco. Più grandi della 27,5, mi sembra. Bello, ma come mai non l'abbiamo mai fatto in tanti anni. Perché? Una volta io ho rotto un race face. Eh, Rodi, allora, eh, sta, sta è staccata la <ride> <ride> Non è stato carino. Bello non è? È una bersagliera, no? Ma noi passerei di qua, guarda Ah, hai ragione Cerqueto E' un no? ah? ma ci sono passato, grande! Vai, wow, ci sono passato, grande! Sono passata, bravo larga! siamo arrivati che si già sta posizione d'attacco il tu rapporto giusto tescovico sta sulla fronte mi piace Andrea che parli di te stesso in terza persona <ride> anche io, <ride> io lo faccio da solo <ride> eh. ma quando sei da solo Sì, eh. quando sono da solo eh. muore questo sentiero Questo bello La ballata del Vomano Montorrio al Vomano Poi si va giù Castelnuovo, Villa Vomano Roseto, gli Abruzzi, eccetera eccetera L'Anti L'Anti sì, l'anti L'ultimo la strappo della giornata Non ci sono più sorprese, eh? adesso solo salite regolari Bene, eh, direi che Davide non lo invitiamo più <ride> Ti ho dato sola. Vedi? Vedi? Vieni, vieni Qua, qua Però non arriva tanto? Standard. Ma si sì, all'aquila tantissimo, qua ormai hanno ricosti. Eh, questo qua chi ci abita più forte. Che... Questa è fresca. Sempre dritto, sempre dritto. E ci vai qua. a yeah.